So che può sembrare stranissimo, ma nel mio mondo vanilla il regno è stato tipo posseduto da, dalle persone però questa volta, non dalle entità. Purtroppo, perché ci sono dei giocatori, purtroppo, e adesso c'è per esempio Carwin, un nostro amico che gioca insieme, che praticamente si stanno coalizzando contro di noi, contro... almeno cioè contro di me, contro me stesso, me me. Cioè, proprio me, capito? Me, il re, io sono il re se non lo sapevate di questo mondo, e quindi... Io mi chiedo come sia possibile questa cosa Infatti dobbiamo indagare Infatti questa dovrebbe essere un'indagine segreta fra me e voi E dobbiamo anche magari spiare Carwin Se c'è, vedremo un attimo E quindi chissà come, come andrà questa cosa Oh mio dio, ho messo una musica strana Dovevo mettere questa musica Andiamo pian piano a scoprire le varie cose Dobbiamo entrare nelle case delle persone Per capire i segreti che nascondono questi scurrigioni per Perché magari, chi lo sa, potrebbe... Potrebbe darsi che tipo qualcuno magari di loro ha scritto da qualche parte... e eh, voglio uccidere Dunis. se allora ho la prova così lo posso mettere in prigione proprio lì nella mia prigione magica. Quella là che tutti quanti utilizzano. E Nick dovrebbe essere quello che in teoria dovrebbe mm, pensare no, alla prigione un pochino. Dovrebbe essere il cancelliere tipo della prigione che caspita adesso. Vado prima di tutto però nella casa di Dani per vedere un attimo che cosa nasconde. Devo cercare di girarmi dietro per vedere se c'è qualcuno ma non vedo nessuno quindi perfetto adesso entriamo tranquillamente tanto non c'è nessuno premo questo libro non troverai altro che nick cosa vuol dire non troverai altro che nick oh, raga, raga, raga, raga raga raga raga raga raga raga no no no no no questa cosa non va bene non va bene avete visto tutti quanti quello che è successo qui questo mondo è indisciplinato le persone che ci sono all'interno di questo mondo sono indisciplinate, sono contro il volere dire, delle... prima di tutto questa cosa mi permette di metterlo in prigione immediatamente ma deve venire Nick qua, eh, però ora non c'è qui quindi dobbiamo aspettare Nick che è il suo incarico, intanto però devo, devo andare con questo qua che mi romperà le scatole a quanto pare, in giro per il mondo a trovare queste, caspito di questo libro c'è scritto, non troverai altro che Nick, beh non so che cosa voglia dire questa frase ma so che dobbiamo andare tipo a casa di Nick perché in teoria qua in questa casa, evidentemente, c'è un'altra cesta, tipo... Ma vedete che sono poi tutte quante trappe di ceste? Cioè, sono tipo ceste con, appunto, contrassegnato questo coso rosso. Come se fossero, appunto, ceste diverse. Come se fossero pianificate. Come se fossero adibite per uno scopo differente che è quello normale. Quello di immagazzinare cose normali con le ceste, come si fa normalmente. E quindi, vediamo un attimo. Gabri è una persona qualunque, ma può diventare un po' Pit. Ma che caspita... Ma sono normali, raga, non so cosa voglia dire ma so che dobbiamo andare da Gabri Ma c'è ancora sto... Dai per favore cioè aiuto Ma poi se ne va, guardatelo che schifoso Non ho tempo di stare dietro le sue scurreggionaggini Però è veramente inquietante questa cosa cioè Wow Allora praticamente qua ci dovrebbe essere un, una sorta di Popit it e, e dono alla dea Popit. Ma stai scherzando? Ma chi è che ha, ha ideato sta roba? Cioè ma chi è il... Ma non è normale questa cosa ragazzi Ci rendiamo conto Allora io queste cose le lascio qua dentro Perché mh, Non vorrei che tipo ci siano Segni strani Di, di, di persone Cioè nel senso magari mh, se, se io tocco queste cose Magari poi la gente può sospettare di me Ok? Che c'è Carwin che in teoria dovrebbe essere Dalla loro parte se mi sta attaccando Però Magari, capito, fra di loro non si fidano Quindi se Carwin dice, eh, però c'è stato Dunis che ha letto tutto uh, Magari dicono, no, no, non è vero Cioè, nel senso, non ti crediamo E quindi nas nasce tipo una lite E il gruppo si scioglie, speriamo Allora, qua c'è scritto Rosy a volte può essere scaltra come una volpe Ma si nasconde come una talpa Allora, questa cosa non so cosa voglia dire Mi dissocio, chiedo scusa Ancora? Ma porca miseria, ma basta Ma sto... No, raga, cioè, mi sta... Mi ha, mi ha dato slowness ma questi qua come fanno ad avere queste tecnologie magiche? Non eh, vorrei che tipo ci fosse qualcosa di tipo... Mm, non molto legit, ecco. Perché sembra quasi poco legit. Allora, praticamente talpa, però praticamente qua c'è scritto Rosi a volte può essere scaltra come una volpe, ma si nasconde come una talpa. Vuol dire che praticamente... Mm, la talpa cosa fa, cioè nel senso sta sotto Eh, vabbè, cioè dai, scusa, ma sto qua Ma cosa sta facendo? Praticamente la volpe Sta sotto la terra, no? Quindi io Direi di scavare, però secondo me no Cioè non dovrebbe essere qua ah! <ride> Sono un genio Fottuto! Ops, stavo per dire una roba brutta Raga, no, non devo dire la cosa brutta Invece devo dire la cosa bella La casa più in alto è la responsabile Mmm. La casa più è la responsabile, questa cosa non me la spiego. Cosa vuol dire la casa più è la responsabile? Non vorrei che volesse significare qualcos'altro, effettivamente. Cioè, tipo, what? Like, what the fuck? Cioè, nel senso, non va bene questa cosa, dobbiamo capire bene. Allora, secondo me, raga, io ho un'ipotesi molto particolare. Secondo me, tutte le persone che comunque sono state citate qua, non c'entrano. Cioè, sarebbe troppo ovvio. Cioè, tipo, perché bisogna mettere... Ma cosa sta facendo? Ma non ha ancora capito niente, che muore in due spadate... Cioè, effettivamente così son, è troppo... Cioè che io sono il re, non può farmi niente. Però è troppo, fin troppo semplice così, forse. Non lo so, spero che si inventi di meglio. Intanto però stavo dicendo... Guardate che è, è strano, cioè nel senso, se ci pensate, io non avrei mai, mai rischiato di mettere a repentaglio la, la sicurezza delle, delle persone comunque che ci sono qua. Cioè magari, allora, secondo me, io un'ipotesi raga, secondo me alcune persone che tipo hanno le ceste in casa magari potrebbero essere effettivamente dalla parte, diciamo, di quelli che vogliono farmi fuori. Invece altre persone potrebbero essere dalla mia parte, tipo Rosy, io non sospetterei mai di Rosy, cosa c'è? Perché mi sta scrivendo? Cioè cosa vuole scrivere? E vediamo un attimo cosa sta scrivendo perché... Qua la storia si sta infittendo sempre di più È sempre più intrigante questa situazione Magica e mi sta piacendo Cioè nel senso so che è un po' strano da sentire Però mi sta piacendo perché comunque evidentemente C'è qualcosa di nuovo da fare in questo mondo Benissimo è perfetta questa cosa uh, No scusa ti do Eh? Diamanti Fanulo nullo ah ah ah. Non ho capito Perché questa cosa? No, raga, vi giuro, non ho capito... No, scusa, ti do diamanti, fanulo, ha, ah, ah, ah. Cioè, non, non ho capito cosa vuol dire. Non, non, non sto capendo, Raga, cioè... Ok, credo che comunque qualcuno qua non sia proprio... <ride> Insomma, normale, ecco. Nel senso, magari sì, magari no, non lo so. C'è cioè, una mia ipotesi a caso. Eh? Cioè, magari potrebbe essere totalmente sbagliata, come potrebbe non esserlo. La casa più in alto, però, è la responsabile. Allora, la casa più in alto, cosa intende con la casa più in alto? Cioè, la casa più in alto... Quella, c'è cioè tipo quella torre Però, no, quella, quella torre non è una casa Effettivamente però quella torre nasconde dei segreti lì all'interno Tipo, forse dove... E quella è la torre tipo dell'end, ma quella non è una casa, ne sono abbastanza certo E mi sta pescando Ma per favore, ma cosa sta facendo? Però, ma scusa, adesso, adesso la faccio fuori, basta, ne posso più Cioè adesso mi ha proprio stufato, ok, forza Comunque secondo me la casa è proprio quella là Cioè è proprio una casa, ho pensato E, e la casa più in alto mi sa che è quella là quindi diamogli un'occhiata a questa casa più in alto Certo che la storia si sta infittendo sempre di più Chissà come andrà a finire Cioè nel senso, dobbiamo cercare, magari dobbiamo prepararci Per un'invasione, tipo E non, non si fa, non si dovrebbe attaccare il re di un mondo Cioè dai, per favore, cioè nel senso Io sono il re e, e vo, potrei bannarvi da un momento all'altro <ride> Però magari non lo faccio perché dato che sono i miei amici Non voglio proprio bannarli direttamente Voglio cercare di capire un attimo la, il motivo della loro sovversione Attenzione. No, no, no, no, no, no. Qua c'è qualquadra che non cosa, raga. Perché attenzione? E perché ci sono dei blocchi di ossidiana e dei diamanti qua. Che cosa hanno in mente di fare? Io ora. Non lo so. Direi di convocare qui. Car... Car... Car... Carwin, carwin, adesso. Dove sta Carwin? Vediamo un attimo, vediamo di cercarlo. Perché praticamente adesso mi metto l'elitra Ok, vediamo un attimo. Perché evidentemente, raga. Carwin sa qualcosa Cioè magari forse lui non è tanto Dalla parte loro Magari sì, magari, no, non lo so, vediamo un attimo Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua Allora vediamo un attimo, eh, dove sta Aspetta, fermo F Ok, uh, in teoria avrebbe dovuto capire Adesso prendo Però non riesco a vedere la chat, no, adesso l'attivo. La, la, la ok, gli ho scritto, Carwin, ho visto la cassa in alto Ne sai qualcosa? Cioè, allora, secondo me quell'ossidiana dovrebbe essere tipo un qualcosa che dovrebbe servire, tipo... Insomma, l'ossidiana, se ci pensate, è, è dura, no? Cioè, nel senso, non si può scavare normalmente. No, io... Babava Yaga, sì... Ma cosa, chi è Baba Yaga? Forse è un nome in codice per qualche, tipo, oddio, potrebbe tipo essere che magari hanno una sorta di, come si dice, tipo, eh, di piramide feudale, tipo, no, di, di gerarchia, tipo, magari, esatto, magari, tipo, sono, sono, è proprio una cosa strutturata, tipo, delle persone che, che mi odiano a male, che, tipo, vogliono fare, tipo, una sorta di, eh, di uccisione al re, che caspita, ne so, di caccia al re. Mm, raga proprio non lo so cioè io ci ho pensato veramente tanto Scus no no no no, no. ma carwin oh, raga ma carwin ha tipo l'armatura in edilio, ok che tipo io cioè nel senso scusami un attimo ma cioè no, non va bene questa cosa cioè come ha fatto a prendere l'armatura forse è stato Nico. ok vabbè ovviamente ho vinto perché cioè nel senso madonna ma quanto sono forte scusa. ok che ho tipo tutte ste robe qua stranissime allora, secondo me, lui ha preso tutto quanto dal... Ecco, mi sta tirando pure frecce. Che schifo! No, mi sta rallentando tantissimo. Praticamente, secondo me, lui ha preso tutte queste cose dalla maggiore forza di questo server. Che potrebbe sembrare che sono io. E magari potrebbe anche essere, chi lo sa. Ma, no, potrebbe essere Nick forse. Non lo so, lui, noi, lui e me ce la contendiamo. E magari le ha rubate, oppure magari Nick è dalla sua parte. Potrebbe essere! E guarda che schifo, continua, cioè io veramente non ho parole, cioè non si dovrebbe fare una cosa del genere Contro il re, no no no, questo regno va messo immediatamente uh, a mani sul, uh, sulla testa Perché vuol dire che sì, ok, cioè proprio questo vuol dire, non so cosa vuol dire Cosa sta facendo, sta riempiendo il mondo di cacca, no no, non si fa Ok è morto, perfetto, l'importante è questo, bene uh, Direi che ovviamente il vincitore è uh, Dunis. Eh, ovviamente, il re ovviamente e quindi, non lo so, scrivetemi voi nei commenti che cosa hanno in mente questi pazzi e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!